Grazie, sarò molto più rapido. E con questo ordine del giorno eh, sintetizziamo sostanzialmente ecco, quanto è già stato detto durante il, la discussione generale eh, da, da tutti coloro che sono intervenuti e quindi eh, andiamo a rimarcare mh, ancora una volta lo spirito di questa delibera o, alla quale quindi deve essere data attuazione nel minor tempo possibile, favorendo le procedure più snelle previste attualmente dalla legge. Ecco, una legge che, come ha già detto l'assessore, è in continuo divenire e, e dunque probabilmente mh, sarà ancora aggiornata anche nei prossimi mesi. Favorire la realizzazione degli interventi temporanei previsti nei tempi più rapidi possibili e parallelamente eh, a mantenerli per eh, il periodo di tempo più lungo consentito proprio dalla definizione di opere temporanee perché come eh, sappiamo eh, nel momento in cui speriamo il prima possibile usciremo da, da questa emergenza gli effetti comunque anche dal punto di vista psicologico sugli utenti continueranno ad esserci il calo degli iscritti ai corsi sportivi e comunque la paura che ha lasciato e lascerà il, questa pandemia probabilmente continuerà ad avere degli effetti negativi eh, anche quando ne, ne saremo usciti definitivamente e, e infine dare indirizzo affinché ecco, gli interventi mh, non sostanziali che sono previsti come appunto la, eh, le migliorie e il miglior utilizzo delle superfici sportive magari con dei cambi di eh, tipologia di sport avvengano semplificando massimamente le procedure e soprattutto ecco entro i determinino un eh, una corretta eh, rivalutazione se del caso del valore della concessione e altrettanto del, eh, del relativo canone. Come è previsto dal ecco, codice dei contratti, il valore della concessione potrà variare entro i limiti del 10%, e quindi il, lo stesso eh, sarà valido per l'eventuale adeguamento del canone di concessione. Ho finito, grazie.